Informazione fiscale alla giornata di oggi a Civitavecchia per l'evento Economia del mare. Ai microfoni della testata Matteo De Lise, Presidente nazionale Unione Giovani Commercialisti. L'Italia è un paese quasi interamente bagnato dall'acqua salata. Perché quanto è importante l'economia del mare per lo sviluppo nazionale, quindi di tutto il territorio? vede un'economia sempre più globalizzata come la nostra, di fatto il potere che può arrivare all'economia italiana dall'essere bagnata su tre fronti dal mare è sicuramente un'opportunità che dobbiamo andare cogliere. I porti come quello di Civitavecchia, come quello di Genova, come quello di Napoli sono dei, dei polli recettivi di grandissimo interesse anche per l'implementazione di attività industriali e per la la possibilità che ha un consulente preparato sul tema di creare valore aggiunto a società che hanno intenzione di fare investimenti in Italia e società italiane che hanno intenzione di investire per poter arrivare a mercati di più ampio spettro rispetto a quello nostro nazionale. Quello che noi stiamo provando a fare a Civitavecchia è dimostrare come la consulenza e il dottore commercialista deve diventare sempre più specialistica ed affrontare quelli che sono i nuovi scenari di sviluppo dell'economia italiana e lo sviluppo dell'economia del mare è sicuramente uno di questi. Quindi c'è sempre più bisogno di avere giornate come queste in cui ci si confronta sulle potenzialità anche che il mare ci offre. C'è bisogno di avere sempre più giornate come queste che affrontino temi specialistici. L'economia del mare è uno di questi. La capacità di essere un valore aggiunto per le imprese, la capacità di saper trattare argomenti rispetto a tutte quelle che sono le problematiche. Dei, dei trasporti doganali, della logistica, della, della strategia di espansione di un, di, un, di un investimento sono cose che in questo momento storico con un mercato che sta provando ad uscire da delle crisi economiche che stanno diventando sempre più repentine può andare a fare la differenza tra il successo meno di un'attività imprenditoriale e lo sviluppo meno di un paese.